Bentrovati da Gerardo Paterna per RTV. Oggi altra intervista con un giovane giocatore nell'ambito delle start-up innovative a favore del, dell'immobiliare. Abbiamo in studio infatti Alessandro De Grandi, CEO e co-founder di 3Design eh, che supporta il progetto Home 3D. Ciao Alessandro, Buongiorno grazie a tutti, grazie per a voi dell'invito. Benissimo. A dell allora Alessandro, spiegaci in breve cosa fa Home 3D e perché un agente immobiliare dovrebbe utilizzare da subito il vostro servizio. Home 3D vuole stravolgere quello che è l'accesso alla planimetria 2D, quindi la planimetria eh, vista su carta. Eh, vuole portare l'utente finale all'interno dell'immobile. Vogliamo stimolare l'utente finale e coinvolgerlo all'interno dell'appartamento fin da subito. Quando entro in un appartamento la prima cosa che mi viene spontanea a fare è aprire la porta e accendere la luce. Con un 3D l'utente può fare questo, può giocare con l'appartamento fin da subito, immediatamente. Se vedo un pianoforte tocco il pianoforte, il pianoforte si metterà a suonare, posso spostare gli oggetti, posso, posso vedere il, il mio ambiente con arredi diversi, posso andare a vedere il mio appartamento, il mio, il mio ambiente, anche solo una stanza, con ehm, arredi e con finiture diverse, quindi dai pavimenti piuttosto che alle finiture degli intonaci, posso andare a, a modificare tutti gli aspetti che mi affezionano a quell'ambiente, quell quindi che me lo fanno sentire mio. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto importantissimo è la condivisione di quello che vado a vivere, delle emozioni che vado a provare all'interno dell'ambiente che ho realizzato, che sto vivendo con i miei amici, quindi quello che è l'obiettivo di un 3D è quello di far condividere poi quella planimetria con persone che mi possono dare dei suggerimenti che possono dare delle nuove versioni delle rivisitazioni di queste planimetrie e che mi coinvolgeranno ancora di più all'interno di un progetto e me lo faranno sentire mio, quindi quell'appartamento diventerà sempre più mio e questo è importantissimo per la gente immobiliare perché va a fidelizzare immediatamente fin da subito fino ai primi istanti l'immobile con il cliente, quindi lo, il cliente se lo sentirà suo fin da subito. Perché dei vantaggi per l'agente immobiliare? Oltre alla fidelizzazione e questa fase di innamoramento che fa scatenare, che, che suscita all'interno del, del cliente finale, c'è la possibilità di veri, verificare. L'andamento di queste planimetrie, di queste visualizzazioni da parte degli utenti finali e di avere una struttura di remarketing completamente gratuita. Quindi l'agente immobiliare ha una struttura, una piattaforma che ne offriamo, un servizio che ne offriamo tramite questa piattaforma in maniera completamente gratuita. Può registrarsi sulla piattaforma planimetrie 3 dcom eh, ha un accesso gratuito, può o creare in maniera indipendente la sua planimetria oppure, altro vantaggio enorme per il canale immobiliare, richiedere la realizzazione della planimetria in, in tridimensione. Quindi cosa dovrà fornire? Semplicemente la planimetria in formato PDF o PNG, la planimetria catastale. Come servizio noi offriamo il servizio di ricalco vero e proprio della planimetria e di costruzione dell'ambiente 3D. Quindi l'agente immobiliare con un servizio chiave in mano si trova la planimetria 3D pronta all'uso. La potrà condividere sui propri annunci, la può condividere all'interno del proprio canale, dei propri portali è un link, è un semplicissimo link, può mandarlo direttamente al cliente finale o a più clienti. Questo gli dà la possibilità veramente di fidelizzare il cliente e di fargli vivere un'esperienza completamente innovativa. Quindi, allora, per riassumere, è una piattaforma la cui registrazione è gratuita. Esatto l'agente immobiliare che ha tempo da investire su, questa, su questo progetto può disegnare in modo illimitato e condividere via social in modo illimitato, l'agente immobiliare che invece non ha non tempo ha perché tempo. è impegnato in altre attività può commissionarvi ad un costo che poi ci dirai eh, il, il ricalco, il disegno di questa esatto. pl planimetria, il concetto qual è? È che con un unico passaggio il cliente alla fine si ritroverà una planimetria, 2D, 3D, nel formato ISO, che è quello, diciamo, isonomico, eh, okay. ma soprattutto un tour interattivo, quindi immersivo, per consentire al cliente la navigazione in modalità gioco, un po' come esatto. quello che siamo abituati con i videogame, e l'interazione con gli oggetti all'interno esatto. di questa, esatto. quindi è una cosa, direi, strepitosa. È, è innovativa nel senso che noi offriamo veramente l'interazione all'interno del, della stanza, dell'ambiente, a differenza di tecnologie eh, ormai sorpassate. Eh, la possibilità di interagire con gli oggetti è completamente una sensazione nuova, e completamente una possibilità di viverlo in un modo diverso, vivere l'ambiente in un modo diverso. Se un divano è troppo grande per quell'ambiente, eh, l'utente che naviga all'interno dell'appartamento non passerà dalla porta perché il divano... Ostacola il passaggio okay. e dall'altra parte c'è la, la, la parte ludica importante perché eh, fa vivere un'esperienza diversa all'utente Fin da subito, dall'inizio, proprio quando entra dentro la planimetria comincia subito a giocarci E quindi lo sente già suo, lo sente già, si affeziona a quell'ambiente quell ecco. Ok, nell'ipotesi eh, di acquistare un servizio di ricalco, così lo chiamate, esatto. quanto costa? 20 euro più IVA quindi 20 euro più IVA, una tantum, senza bisogno di sottoscrivere nessun tipo abbonamento, di abbonamento. Okay. Costo secco, una tantum. Ci viene, deve fornirci la planimetria certo. in formato catastale. In formato, più informazioni abbiamo, ovviamente, meglio riusciamo a ricreare l'ambiente. Sarà fedele esatto. l'ambiente di prodotto. Tempi: eh, parliamo di 72 ore circa per la realizzazione della, della planimetria. Quindi, anche come tempi, siamo rapidissimi nell'erogazione. E eh, l'agente immobiliare ha la possibilità di usufruire della planimetria in tutti i formati anche il 2D, PNG eh, e foto normalissime per la condivisione degli annunci sui, sui suoi portali e sul, sugli annunci in genere. Bene, bene, bene, questa è una buona cosa. Io so che siete partiti eh, a fine febbraio del 2016. Esatto. Eh, Chiaramente eh, con tutti gli ostacoli del caso, le resistenze della eh, categoria un po' resistente al cambiamento. Nonostante questo so che avete già concluso alcuni accordi. Sì, esatto, siamo contentissimi. Infatti abbiamo chiuso eh, degli accordi importanti, eh, abbiamo chiuso un accordo con eh, un leader di, del canale immobiliare sulla, eh, sulla parte delle aste, eh, si chiama Astere, un franchising e quindi dà la possibilità ai suoi utenti di vivere in maniera eh, immediata gli appartamenti, chi più di loro ha la nece necessità proprio di far vedere l'immobile. Eh sì. Perché loro hanno problemi, probabilmente hanno difficoltà a, a produrre portare, delle esatto. fotografie esatto. accettabili qualitativamente, esatto. quindi questo servizio sicuramente eh, in va incontro esigenze. Esatto, l'altra esatto. sì. eh, grande che, eh, accordo di distribuzione che abbiamo fatto è con eh, uno dei leader di, mer di, di mercato sulla parte di si chiama CoContest, è una piattaforma che mette eh, in contatto domande e offerta di eh, professionisti che offrono la possibilità di arredare, di ridisegnare la parte degli appartamenti o eh, ristrutturare anche singoli, singoli ambienti e quindi da, daremo la possibilità tramite questo servizio di usufruire della nostra piattaforma per vivere in tempo reale quello che è il cambiamento delle, eh, del, degli ambienti. Eh, C'è anche un accordo di distribuzione con uno dei principali fornitori di software gestionali del canale che a breve renderemo pubblico e quindi anche questo è un passo in avanti. Noi siamo partiti a fine febbraio abbiamo più o meno arriviamo a un migliaio di utenti eh, sulla, sulla, parte della, sulla parte web. Abbiamo eh, diverse registrazioni anche sulla parte mobile. Abbiamo la, le, le piattaforme che copriamo sono Android e, e iOS quindi tutto ecco, il mercato. C'è un un'app che scaricare. consente la navigazione esatto. all'interno dei progetti già. Esatto. quindi L'app diciamo che è utile sia alla gente ma soprattutto al cliente al finale. Cliente finale. Sì, Il 90% degli utenti finali utilizzano il, lo smartphone per, sì. per navigare quindi è giusto dargli la possibilità di vivere eh, questa, questa esperienza tramite lo smartphone che è fondamentale. Quindi dallo smartphone possono scaricare l'applicazione gratuita e navigare all'interno di tutte le planimetrie in maniera immediata. Bene, eh, allora l'agente immobiliare che vuole eh, conoscervi meglio e vuole entrare in contatto va di su www.planimetrie3d.com Planimetrie 3D con la il numero di.com okay. esatto. e lì basta, c'è cioè l'iscrizione, diciamo gratuita Gratuito. e puoi cominciare a esatto fino a, a subito. Tutti i servizi sono completamente gratuiti: dashboard e eh, pannello di controllo, statistiche, tutti gli analytics, sulle informazioni di visite, degli annunci. Okay. Anche questo è molto importante per, la, per la, il canale immobiliare perché. La gente ha la possibilità di seguire l'andamento della, della sua planetoria di quel progetto sì, e di vedere effettivamente le ricondivisioni, eh, le persone che hanno aperto il progetto, quante volte l'hanno aperto. Quindi è è uno strumento di remarketing importante. Quindi cari agenti siete avvisati, avete un'altra uh, possibilità per migliorare la presentazione uh, finalmente degli, degli immobili. Mm. Alessandro, allora intanto grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi. Quindi da Alessandro e da Gerardo un saluto a tutti coloro che ci seguono e ci vediamo poi in occasione della prossima intervista. A presto. Grazie.